Ciao a tutti! Questa sessione di unboxing è dedicata a un libro davvero molto speciale. Mi è appena arrivato dall'Inghilterra e sto per aprirlo e vi farò vedere che cosa contiene. Allora, la confezione è quella della Royal Mail, molto simile a quella che arriva da Amazon, per intenderci, ma per la precisione arriva da... Hair for sure! Airforce sure, in Inghilterra ok andiamo a vedere che cosa contiene allora qui c'è direi una pubblicità sì una pubblicità di altro materiale messo a disposizione ma soprattutto ecco il libro tanto atteso ecco qua una cartolina assolutamente inutile il visual compendium dedicato ai giochi della miga 500 e 1200 è una ricerca fatta da un indipendente eh, finanziata attraverso il crowdfunding è stato pubblicato un primo libro dedicato ai giochi per eh, commodore 64 infatti questo è il numero 2 ed è dedicato interamente alla miga Per chi è abbastanza vecchio e ha avuto modo di giocarci, già la copertina rievoca alla memoria alcuni degli elementi più famosi e dei giochi più famosi che hanno visto la lo il loro successo su Amiga, come eh, Elvira, Indiana Jones, eh, questo era eh, Robocod, James Bond, sì, James Bond, Rick Dangerous famosissimo e naturalmente il warbench della Ming Taricane um, questo era Brutal Deluxe uh, oddio non mi ricordo ma è comunque il gioco il la palla a mano futuristica oh Leaflet con un po' di firme, vediamo un po' chi sono questi signori che hanno firmato. Mm. Collezione di firme del me dei membri che hanno creato il leggendario Amiga 1000, 1984. Storia dell'Amiga. 140 e più classici giochi per amiga di Activision, Balfrog Bitman Brother, Ubisoft e così via. Allora andiamo a sfogliare il libro. Slowly. Oh, Ho il warbench sistema operativo dell'amiga. Eccolo qua molto prima che il Mac e il PC avessero un'interfaccia a finestre un po' di introduzione che poi mi andrò a leggere con calma oh, il vecchio case dell'Amiga 1000 il primo mouse l'architettura interna e il famosissimo warbench, il sistema operativo, questa finestrella se la ricorderanno tutti quelli che la accendevano prima di inserire il floppy e giocare. Guru Meditation, software failure, il messaggio di errore classico quando si temeva che la media stesse per esplodere. Oh, e andiamo a cominciare. Questo chi è? Defender of the Crown, ce l'avevo. Questo è Marble Madness, è un gioco tremendo in cui bisognava far scivolare la pallina lungo il labirinto in 3D. Barbarian, dedicato a Conan. Oh, famosissimo gioco di scacchi da cui secondo me ha tratto ispirazione la Rolling per Harry Potter. I personaggi quando uno scacco mangiava un altro pezzo, si menavano di santa ragione facendosi esplodere. Era un gioco violentissimo. Bene. Insomma, sembra che ci sia parecchio materiale. Speedball, ecco il nome del gioco. che Cercavo di ricordarmi prima. La qualità della carta è assolutamente ottima. Sono delle... Dei fogli di carta patinata Le fotografie sono molto ben definite Questa era la cover ufficiale di Secret Monkey Island It came from the desert Another world Insomma è molto interessante, è un vero tuffo nel passato Ci sono curiosità descrizione del gioco, informazioni sullo sviluppo e molto molto altro. Insomma, questo è il compendium della miga, è un lavoro di ricerca assolutamente assolutamente eccezionale. Devo dire che è fatto molto bene. Eh, il costo è abbastanza contenuto perché si aggira attorno ai 25-30 sterline c'è ovviamente da aggiungere la spedizione nel caso non si abbia l'occasione di andare in Inghilterra dove la spedizione è gratuita e altrettanto costa invece il compendium sulla Mega 64 ok direi che per questo unboxing è tutto ciao